salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti felici di tornare nuovamente con voi anche se questo sarà un video altamente improvvisato vogliamo dedicarvi un video per quanto riguarda degli aggiornamenti geopolitici per quanto riguarda soprattutto il medio oriente nello specifico ci riferiamo a quello che eh, sta succedendo tra Israele e Iran. Come ben sappiamo tutti quanti, in questi giorni si è parlato molto eh, sulla cosiddetta, tra virgolette, pace momentanea tra Corea del Nord e Corea del Sud, Stati Uniti e tutto il mondo. Ragion per cui era inevitabile insomma che il conflitto si spostasse da qualche altra parte perché l'uomo, l'essere umano non può vivere senza eh, farsi la guerra. Questo perché la pace non alberga nel cuore eh, dell'essere umano. Ora noi in questo video vi vogliamo eh, portare alcuni aggiornamenti, vogliamo precisare che noi non vogliamo con questo uh, fare a favore di, di una parte piuttosto che a sfavore dell'altra, semplicemente noi vi portiamo quello che è il discorso geopolitico e poi annuncie, esamineremo il tutto alla luce della parola di Dio, della Bibbia. Questo è un canale cristiano, ma ovviamente siamo consci del fatto che molti non credenti, non cristiani, guarderanno questo video, quindi... Eh, prima di andartene almeno guarda la prima parte dove appunto semplicemente vi faremo vedere un video dove Benjamin Netanyahu eh, apporta alcuni, alcuni dati a tutto il mondo per quanto riguarda le prove eh, schiaccianti nei confronti di un paese che si sta armando fino ai denti con le nucleare quando aveva firmato che non l'avrebbe fatto e ha sempre negato che avrebbe provveduto eh, a farlo. Ora, noi semplicemente vi vogliamo portare il video siccome non è in italiano ve lo traduciamo noi. Non ci siamo messi lì a tradurlo prima quindi lo faremo in diretta: ragion per cui fermeremo il video per poi tradurre e proseguire. Quindi, come dire, bando alle charle e vogliamo passare subito. A quello che è il video è un video altamente improvvisato quindi vi portiamo a navigare con noi intanto attivo la navigazione virtuale ecco ok allora, in questo momento voi state vedendo quello che noi vediamo sul desktop questo è il video e adesso provvederò a avviare il video e poi lo fermerò per eh, portare appunto la traduzione come già detto you... allora vi Mostreremo gli archivi nucleari segreti dell'Iran. Nuclear well it... È molto possibile che voi sappiate che i leaders iraniani negano ripetutamente la loro ricerca per quanto riguarda l'armamento nucleare. Potete ascoltare il leader supremo iraniano Ali Khamenei. Insisto che la Repubblica Islamica mai ha cercato lo sviluppo dell'armamento nucleare. Quindi potete ascoltare il presidente iraniano Hassan Rouhani. Iran's president Hassan Rouhani Le armi nucleari e altre armi di distruzione massiva non hanno spazio nella dottrina della sicurezza e della difesa? Iraniana e contraddicono non solo le nostre convinzioni etiche ma anche religiose fondamentali, fondamentali. This is by... questo viene continuamente uh, ripetuto uh, dal, um, dal cancelliere dell'Iran uh, Yavad Zafir uh, no, Zarif We didn't have any to non abbiamo mai avuto nessun programma per sviluppare armamento nucleare e in ogni modo consideriamo consider che l'armamento nucleare e le armi nucleari sono entrambi irrazionali come immorali. As well as immoral. Bene, questa notte sono qui per dirvi qualcosa. Iran ha mentito e lo ha fatto alla grande. Dopo aver firmato l'accordo nucleare nel 2015, che ricordiamo ha firmato un qualcosa dove appunto loro si sarebbero impegnati. anche non firmarlo, quindi dopo aver firmato questo accordo nucleare nel 2015 Iran intensificò i propri sforzi per eh, nascondere 2015, Iran its to hide its i suoi archivi segreti eh, nucleari nel 2017 Iran ha trasladato, ha, ha spostato i suoi archivi di armamento nucleare in un posto altamente segreto in Teheran. Questo è il distretto di Shorabad al sud di Teheran qui è dove depositano dove tengono occulti i propri archivi nucleari giusto qui dove c'è il circolo molti pochi iraniani sapevano dove si trovasse sono stati molto pochi e anche alcuni israeliani. Adesso dall'esterno questo si vedeva come una installazione con un aspetto innocente. Si vede come un deposito in rovina, ma nel suo interiore conteneva gli archivi nucleari segreti iraniani. Rinchiusi in archivi giganti, in realtà eh, sono eh, qualcosa più grande di questo, bene, Actually, a than this. e quindi fa la misura più o meno sono alti, altezza d'uomo. Okay. Alcune settimane fa, un, abbiamo, siamo riusciti eh, con eh, i nostri servizi di intelligence eh, Israele ha ottenuto Israel half a mezza tonnellata di materiale che si trovava dentro di, di questi diciamo contenitori e we got questo è quello che siamo riusciti ad avere 55.000 pagine più 55.000 archivi in 183 cd eccoli qua 55.000 pagine another 55.000 files on 183 cds everything you're about to see quindi tutto quello che voi eh, state appunto di vedere è una copia esatta del materiale iraniano originale. Original Iranian material. where... È possibile che eh, desideriate conoscere dove eh, si trovano gli originali. Beh, posso dirvi che in questo momento si trovano in un posto molto molto sicuro. Questo è ciò che si trova dentro a questi archivi, documenti che incriminano, eh, carte che incriminano, incriminating documents, incriminating charts. Incriminating presentations. Ci sono presentazioni, ci sono piani, piani che praticamente incriminano insomma, sono delle prove insomma, tangibili, innegabili. Incriminating blueprints, incriminating ci sono foto che, che incriminano, video che incriminano <coughs> e molto di più. Incriminating um, videos and more, we've shared this material with you. Abbiamo, diciamo, co come si dice in italiano? Faccio un po' di confusione. Compartito, abbiamo comparsa, abbiamo dato questo materiale eh, con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti possono garantire. La, la loro autenticità ma daremo questo materiale anche ad altre nazioni per compartirlo per compartirlo come si dice in italiano Mo adesso faccio un po' di confusione per darlo insomma we'll lo daremo anche eh, all'Agenzia Internazionale di Energia Atomica, l'AIEA. Quindi lasciate che vi possa eh, raccontare la storia di questo materiale. Sappiamo che da anni eh, Iran ha un programma segreto di armamento nucleare denominato Progetto AMAD Progetto Ahmad, Amad. Scusate che me lo scrivo. Progetto Amad. Ok, oggi possiamo dimostrare che questo progetto Ahmad è stato un programma integrale per disegnare progetto AMAD Was a to design, build and test nuclear weapons. Costruire e provare armamento nucleare. We can also prove. Possiamo anche dimostrare che l'Iran sta ehm, eh, mettendo da parte eh, in modo molto segreto del materiale di questo progetto Ahmad al, al massenar significa mettere da parte per utilizzarlo nel momento che eh, lo desideri e sviluppare armi nucleari nuclear what... questo è stato l'obiettivo esplicito di questo appunto progetto AMAD creare armamento nucleare goal was nuclear This is an questa è una presentazione originale iraniana di questi archivi e qui abbiamo la dichiarazione della missione mission Design, disegno, produ produzione e prova di cinque 5 testate ehm, ognuna di 10 chilotoni di rendimento di TNT, test five warheads, each with 10 kiloton TNT Yield, for integration on a missile. Ehm... And here's the mission statement. Design produce and test. L'ho mandato indietro che five ho saltato una cosa per l'integrazione di un solo missile tutto questo quindi non c'è necessità di saper leggere in farsi che sarebbe la lingua loro per vedere quello che c'è scritto qui infatti lì se noti bene c'è scritto 10 kiloton di TNT non leggere farsi To see 10 here. ecco here. si legge benissimo This is the questo è l'obiettivo specifico di questo progetto AMAD, AMAD. That. questo è come 5 eh, bombe di quelle che sono state lanciate a Hiroshima sopra dei missili balistici Insomma, è l'equivalente mm. questo è un foglio di calcolo originale iraniano degli archivi del progetto Ahmad. Potete osservare quello che c'è scritto: origino has here Produzione del, del pastello giallo, processo di, di arricchimento delle centrifughe. Progetto eh, testata, progetto di simulazione e prove eh, di fatto quando analizziamo che eh, Cosa c'è in questi archivi? Troviamo che questo progetto Ahmad aveva eh, i cinque elementi. I cinque elementi chiavi eh, di un programma di armamento nucleare. Of I take voglio eh, commentarli uno ad uno il primo elemento è il disegno delle armi nucleari questa è una illustrazione iraniana originale di un'arma di nuovo, non c'è necessità di saper leggere la loro lingua farsi per capire questo. Questo è un U-235 e questo è uranio eh, che è stato arricchito, sta parola non mi viene mai me la scrivo, arricchito, scusate, è giusto qui in questo nucleo. Questo è l'unico posto dove uno trova nel nucleo uranio arricchito. E qui un qui abbiamo un simulacro iraniano un simulacro originale iraniano che riunisce a uh, tutti questi componenti questo è il primo componente component. Secondo, component. secondo componente è lo sviluppo di nuclei atomici Developing nuclear cores. Here's a photo. Qui vediamo una foto che mostra il processo della fondizione, del, del fondersi e un nucleo di metallo fuso preso dagli archivi. <ride> Qui si trova l'installazione sotterranea segreta che gli iraniani stavano costruendo. And here's the the were to per produrre nuclei atomici of We have of abbiamo centinaia di documentazione per ognuno di questi componenti each of these Third component. terzo componente costruzione del, dei sistemi di eh, implosione nucleare implosion eh, non so cosa voglia dire: implosione esplosione è qualcosa che scoppia: implosione: qualcosa di un termine tecnico: quindi non so tradurlo. Building nuclear implosion systems: Questa è una foto iraniana originale di un dispositivo. Di, per, per misurare le implosioni, non so cosa siano le implosioni in foto. Of a device for And here e qui possiamo vedere un simulacro di una implosione, of a nuclear implosion. ma implosione non è esplosione perché esplosione si dice esplosione. Boh. Non lo so, quarto elemento pre eh, preparazione eh, la preparazione. Eh, ensaios nucleares eh, di preparativi nucleari insomma, si preparano per poi portare a termine eh, la, la prova diciamo, insaiare e provare possiamo tradurlo così preparing nuclear tests here's a map of five Qui abbiamo una mappa di cinque posti potenziali per realizzare una prova nucleare nell'est dell'Iran. 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo molti, eh, molti più documenti simili. 1, 2, 3, 4, 5. E quinto, integrazione di armamento nucleare nei missili. Mm. Nuclear on Here. Qui abbiamo un disegno per eh, un caricamento nucleare su un missile Shahab-3 degli archivi. Qui c'è un disegno per un pallone nucleare su un missile Shahab-3, dall'archivio. Qui si vede la testata nucleare. Qui si trova la bomba. Non ho necessità di ricordarvi. Credo che l'Iran sta ampliando continuamente il, diciamo, eh, la propria capacità per eh, raggiungere per, la propria capacità dei propri missili balistici. Quindi capacità di raggiungere eh, diciamo, obiettivi anche molto lontani come vedremo tra un po'. L'Iran è continuamente a la range dei missili balistici, dei missili nucleari capabili i propri missi appunto con capacità nucleare co hanno iniziato con mille chilometri e adesso sono arrivati a 2000 più o meno 2000 chilometri kilometers. più o meno 2000, quindi possono raggiungere Riyadh, Tel Aviv, Mosca ma stanno lavorando per eh, eh, margini ancora più, più grandi Riyadh, Tel Aviv ma much... e stanno pianificando missili di largo alcance di, di lungo raggiungimento per portare le proprie testate nelle proprie testate eh, armamento nucleare così che questi archivi provano in modo diciamo definitivo che l'Iran eh, sta mentendo eh, sfacciatamente conclusivamente quando dice che mai ha avuto un programma di armamento nucleare gli archivi che dimostrano questo però questo è quello che è successo dopo dice. What next. Ah, gli archivi lo dimostrano, questo è quello che è successo dopo, cioè che appunto hanno trovato tutto questo. L'Iran eh, si è ha, ha dovuto affrontare a crescenti pressioni nel 2003, voi ricorderete che questo è successo dopo la guerra del Golfo. Was faced with Così che eh, l'Iran, si è vista forzata a, diciamo, che, che significa ingavetare, mettere da parte il progetto Ahmad, però non ha mostrato le sue ambizioni nucleari. But its so Iran the... Allora l'Iran ha ideato un piano per fare due cose, mm -hmm. prima preservare i propri conoscimenti, il proprio conoscimento nucleare nel progetto Ahmad e secondo sviluppare mo, molto di più mm -hmm le proprie capacità relazionate con le armi nucleari questo piano è venuto direttamente dai principali leaders iraniani qui abbiamo un altro documento degli archivi che segue le nuove direzioni del Ministero di Difesa iraniano il Sir Shamkhani uh, the... Oggi è il direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale seguendo le nuove direttrici delle le nuove disposizioni del ministro della difesa iraniano lui ha lavorato cioè il lavoro eh, sarebbe stato diviso in due parti quindi nascosto aperto. Okay. Quindi una parte chiave di, di, del piano è stato quello di formare nuove organizzazioni per continuare con il lavoro e così come il dottor eh, eh, Moshen Fazi -fa Fakri Zadeh, capo del progetto Ahmad, lo ha determinato. Ricordate questo nome? Eh, Fakri Zadeh, insomma, non dimenticate questo nome. Così che qui si trova... Eh, diciamo, qui si trovano le sue disposizioni, giusto qui dice, cioè leggiamo l'obiettivo general announce... generale è quello di annunciare la chiusura del progetto a madde ma poi aggiunge attività speciali voi sapete quello che è. Saranno portate eh, avanti, sa saranno concretizzate delle attività eh, speciali sotto il titolo dello sviluppo del conoscimento scientifico. Di fatto, questo è ciò che è esattamente, quello che Iran, eh, si è accinta a realizzare a concretizzare ha continuato questo lavoro in una serie di organizzazioni durante gli anni quindi nel, tra il 2010 e il 2018 questo lavoro è stato portato a termine per la SPND. Questa è un'organizzazione dentro del Ministero di Difesa iraniano. E non e non vi sorprenderete all'ascoltare che la SPND è diretta per la stessa persona, appunto quella di prima, che si chiama Fakrizade. To hear Sapan is led by the same person who led il progetto Ahmad, Dr. che appunto è stato colui che ha diretto il progetto Ahmad, appunto, il dottor Fakrizade e certamente non è una casualità Adè, and also, not many support... molti of molti molti membra del personale chiave di questa spnd di questa organizzazione hanno lavorato sotto la diretta tutela di fa zadeh nel progetto ahmad Pertanto questo archivio nucleare mostra chiaramente che l'Iran ha pianificato nelle più alte sfere del governo il continuare con il lavoro relazionato con l'armamento nucleare sotto uh, differenti più forme insomma sotto più maniere e utilizzando lo stesso personale fra l'altro vi voglio dare un altro esempio di attività relazionate con armamento nucleare iraniano che hanno continuato a proseguito nuclear weapons related activities that continued after project mad Dopo il progetto mad all... Tutti voi ricorderete le installazioni Fordow Domanda Potete dimostrare eh, potete mostrare questo Remember the uh, Ecco, l'installazione eh, di arricchimento uranio Fordow questa è stata un'installazione di arricchimento di uranio sotterraneo che gli iraniani hanno costruito. Sotto una montagna uno non è Andrà a inserire eh, migliaia di centrifughe sotto una montagna per produrre isotopi medicinali. Uno le colloca lì per una sola ragione, armamento nucleare, arricchimento per armi atomiche, for nuclear weapons. Enrichment for nuclear weapons. ma gli archivi mostrano che il Fordeau è stato disegnato dal principio per armamento nucleare come parte del progetto Amato qui possiamo vedere un prima del progetto iraniano Fordow. Iranian Fordow. e quello che successe è stato che l'Iran ha continuato a costruire installazioni Fordow durante anni. And what happened was that Iran continued to build Fordow years secretly. Building costruendo in segreto anni dopo che portavano a finalizzare il progetto Ahmad, after Ahmad ended, like. That... così è come eh, si vede questa è l'entrata passa per il sotto della montagna Also will not be... Neanche eh, ci si eh, sorprenderà che l'Iran abbia insistito in mantenere il Fordow, As that Iran on Fordow. And basically... e basicamente eh, l'accordo nucleare li ha abilitato a farlo gli ha permesso di farlo, però questo si è presentato con un problema. insomma, ha fatto eh, li ha obbligati, ecco, ehm, a essere totalmente onesti rispetto all'accordo nucleare. Quindi a non far nulla di nascosto. Quindi potevano farlo, ma non in maniera nascosta. Era was dall'IAEA by the IAA to come clean by the nuclear deal, to come clean to the International Atomic Energy Agency of e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in ciò che eh, riguarda il programma nucleare. Nuclear program. This was an Questa è stata una condizione esplicita per l'implementazione dell'accordo nucleare. For the nuclear deal. Iran has to... Quindi Iran deve giocare in modo pulito trasparente insomma così che nel dicembre del 2015 la IEA ha pubblicato una, una propria evaluazione finale di ciò che ha chiamato gli aspetti militari del programma nucleare iraniano questo è l'informe questa è stata l'opportunità di oro dell'Iran per giocare in maniera pulita trasparente con l'AIEA. potevano dire la verità potevano dire che avevano questo programma il programma segreto Program, the It's over. We it. E fine. L'avrebbero archiviati, avrebbero, non esiste, distruggeremo il, il materiale. It exist. We the material. Questo è ciò che l'Iran realmente ha detto invece alla IEA e dissero. L'Iran ha negato l'esistenza di un programma coordinato diretto allo sviluppo di un artefatto esplosivo nucleare e specificamente ha negato, ascoltate questo, e specificamente ha negato l'esistenza di un piano Ahmad, quindi l'ha proprio negato che esiste questo piano Ahmad. Specifically that this, specifically the of the Ahmad plan. Il materiale dimostra il contrario che l'Iran ha autorizzato iniziò, ha ehm, iniziato e ha finanziato questo progetto Ahmad, quindi questo materiale dimostra tutto il contrario di quello che l'Iran ha negato, cioè che invece l'Iran ha iniziato e finanziato questo progetto Ahmad. Il materiale provoca che l'Iran ha iniziato e finanziato il progetto Ahmad, un programma un programma coordinato diretto allo sviluppo di un dispositivo nucleare esplosivo ovviamente. Qui abbiamo altra documentazione degli archivi. Questo è un piano maestro del progetto AMAD. L'Iran ha detto alla IEA che non è stato portato, diciamo, a termine, nessun lavoro con una iniziativa multipunto. To the IEA, no work has been with multi Questa è una iniziativa multipunto. Eh... Mi dovete perdonare questa gerga, her, so, que, mi dovete perdonare questo, questo gergo. Multi jargon... Multipunto. Is... So... La terminologia scientifica, io anche non so che significa multipunto, posso immaginarlo ovviamente. La terminologia scientifica è qualcosa di necessario per capire la produzione. Di armamento nucleare però questo è quello che dicono: non è stata realizzata, non è stato realizzato nessun lavoro con la tecnologia MPI in geometria emisferica: in hemispherical geometry, però, nuovamente, gli archivi mostrano che questa è una totale fabbricazione, cioè una totale speculazione di bugie. cioè una totale speculazione, appunto, una totale fabbricazione di bugie. Iran ha realizzato uno un estenso uh, lavoro con della tecnologia MPI in geometria emisferica. Qui abbiamo un esempio. MPI in abbiamo più di 100 documenti che lo dimostrano. Iran, said... Iran ha detto all'agenzia che non aveva realizzato alcun lavoro Metallurgico specificatamente d'agency that it had not conducted metallurgical work specifically designed for it. Disegnato per un dispositivo nucleare, però però gli archivi nuovamente ci mostrano che anche questa è una mh, bugia, insomma. Nucleare device, ma le file ancora ci This is a Iran, Iran ha portato a termine un ampio lavoro metallurgico disegnato eh, per un dispositivo nucleare work, nuclear an original... Qui c'è una foto originale iraniana e ci sono molte più foto nei archivi in the, in the so what I've shown you... Quindi, quello che io vi ho mostrato questa sera è solo una, fa una frazione eh, del materiale totale che abbiamo. Infatti si parla di to ton ton tonnellate, insomma. Ma... Incluso a partire da questo esempio, uno può eh, estrarre farsi quattro conclusioni principali. Sample, you can draw four main First, Primo, l'Iran ha mentito sul fatto di non possedere un programma di armamento nucleare. L'Iran ha mentito programma di armamento nucleare. 100.000 100, archivi segreti mostrano e provano che hanno mentito. Files prove Second, Secondo, incluso dopo l'accordo, l'Iran ha continuato preservando e ampliando il la propria conoscenza. Even after the deal, Iran su armamento nucleare per uso futuro Why would take... perché un regime terrorista nasconderebbe e catalogherebbe meticolosamente i suoi archivi archivi File. I propri archivi nucleari segreti se non mh, li andrebbe a utilizzare in una data posteriore. Third. Terzo, l'Iran ha mentito di nuovo nel 2015 quando non è stato onesto con la IEA. L'Iran ha mentito di 2015. Quando clean to the IAA as by the Nuclear Così come eh, viene richiesto da questo accordo nucleare. Nuclear finally, Finalmente l'accordo con l'Iran, l'accordo nucleare, viene fondato su delle menzogne. The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. It's based on quindi è fondato su delle bugie iraniane quindi è l'inganno iraniano Iranian 100.000 archivi che abbiamo qui mostrano, dimostrano qui che hanno mentito 100.000 archivi che abbiamo qui mostrano, dimostrano quindi, in conclusione, l'Iran sta continuando a mentire. Giusto la scorsa settimana, Zarif disse Noi mai abbiamo desiderato produrre una bomba. Zarif disse questo We never wanted to a bomb. Again? Nuovamente ve lo facciamo risentire appunto quando dice mai abbiamo desiderato produrre una bomba. We never wanted to produce a bomb? Yes, you do. Sì, l'avete desiderato. Sì, lo desiderano e l'archivio nucleare vostro così ce lo sta mostrando a tutti quanti, insomma. Yes, you do l'accordo nuclear nucleare gli dà all'Iran una direzione chiara sul fatto di ottenere un arsenale atomico lo fa perché gli dà i tre componenti che sono necessari per produrre questo arsenale il primo è l'arricchimento illimitato in pochi anni e questo è ciò che stanno pianificando fare per questo nucleo che vi ho mostrato anteriormente, many, many Second, secondo, eh, fracassa per completo. Insomma, fracassare significa che fa fiasco. Insomma, fa fiasco completamente. Quindi fa fiasco completamente nell'abordare uno svolgimento dell'Iran. Che boh dire? Boh. Ah sì, del, um, dello sviluppo continuo dei missili balistici. Ok, giusto. Terzo, e questo è dovuto... Al totale fiasco nell'abordare il programma segreto della bomba nucleare iraniana. E il proprio lavoro avanzato sulla militarizzazione del programma. We just did. Li abbiamo finiti di fare. Così che questo è un accordo terribile, non, non è, mai sarebbe eh, dovuto concludersi. So a And in a few days time... Dentro di alcuni giorni il presidente Trump deciderà, prenderà la sua decisione sul da farsi. Presidente Trump will decide, will make his decision on what nuclear deal. Con l'accordo nelle materiale eh, con l'accordo sul diciamo in materia nucleare via. I'm sure right... Sono sicuro che farà ciò che è corretto. Okay. The right thing for the United States. Ciò che è corretto per gli Stati Uniti, ciò che è corretto per Israele e ciò che è corretto per la pace nel mondo. The right thing for and the right thing for the peace of the world. Ok, questo è stato il video. Eh, va bene, scusate, la traduzione non è andata in maniera molto fluida. Ok, allora, eh, cari amici, noi sappiamo che quando l'uomo dice pace e prosperità, invece viene tutt'altro che pace e prosperità. Tiene sempre la guerra, la storia insegna che questa si ripete e la Bibbia lo conferma, che alla fine dei tempi, quando diranno pace e prosperità, una ruina improvvisa cadrà su di loro. C'è una profezia, noi già abbiamo fatto un video, diversi anni fa lo trovate nel nostro ca canale, Iran-Israele-Guerra dove appunto abbiamo mostrato eh, le profezie eh, che alla fine dei tempi eh, ci sarà una guerra tra appunto Israele e Iran e l'Iran sarà veramente devastata. Quando, in che momento preciso noi non lo sappiamo, però sappiamo che ci troviamo nell'ultimo periodo che appunto si eh, concluderanno tutte quante le profezie della parola di Dio. La parola di Dio vanta migliaia di profezie adempiute, quindi ha un ottimo curriculum, è l'unico libro al mondo che vanta migliaia di profezie adempiute, chiare ed esplicite. Chi segue i nostri video sa di quello che stiamo parlando. Quindi, al di là del fatto che, come alcuni ci hanno scritto, ci avete scritto che, eh, non credete che ci sarà una guerra tra Israele e Iran per via di Gog e Magog, ma un, una verità biblica non ne annulla un'altra. Gog e Magog si concretizzerà, si avvererà quella profezia con l'attacco della Russia, dell'Iran, eccetera, eccetera, che poi alcuni mettono Gog e Magog in mano all'anticristo, quando eh, addirittura non sappiamo se Gog e Magog si concretizzerà eh, poco prima che la Chiesa venga rapita. Quindi lì l'anticristo non è neanche apparso per dire come probabilmente si può concretizzare immediatamente dopo oppure alcuni dicono nel mezzo della grande tribolazione. Di fatto nessuno ci può mettere le mani sul fuoco, quindi figuriamoci se ci mettiamo a dire che lì c'è l'anticristo che non c'entra un bel niente ma adesso veniamo a noi vi vogliamo portare in Geremia 49 e poi andiamo a chiudere allora Geremia 49 dal 34 eccolo qua dal 34 dice la parola del Signore che fu indirizzata al profeta Geremia contro Elam chi conosce un po' di storia sa perfettamente che Elam è Persia che poi nel diciamo nel secolo scorso intorno al 35 tra il 35, mi ricordo se il 35 o il 39 è stato chiamato eh, Iran Re, Repubblica Iraniana, ma anticamente si chiamava Persia e anche molto prima Elam, gli Elamiti sono i persiani. Quindi Qua dice: Principio del regno di Sedechia, re di Giuda, dicendo così ha detto il Signore degli eserciti, ecco io rompo l'arco di Elam. Quindi io rompo l'arco dei persiani, che è la loro principale forza. E questa è una profezia che il Signore fa nei confronti appunto degli iraniani o dei persiani. E la profezia riguarda i nostri giorni. Come facciamo a saperlo? Molto semplice. Se tu continui a leggere, praticamente il Signore ti dà la data e ti dice ma pure negli ultimi tempi avverrà che io ritrarrò gli elamiti di cattività, dice il Signore. Quindi la profezia si riferisce agli ultimi tempi. Quindi l'ultima generazione, l'ultima ora della mezzanotte, comincia con la profezia del fico, che si trova in Luca 21. E quindi lì dice proprio che da quando, mo, non la siamo qui a spiegare, da quando Israele, gli Ebrei rimpatriano nella loro terra, da lì appunto passerà una generazione che dura 70-80 anni, secondo il Salmo 90. E verso 10 e pertanto in questi giorni si è proprio concretizzato il settantesimo anno, numero 7, un num numero importante, si è concretizzata ehm, diciamo i la prima parte, i primi settant'anni. Quindi sappiamo che in qualsiasi momento la Chiesa può essere rapita e allora il mondo entrerà in crisi e si scateneranno tutte le guerre dell'Apocalisse. Poi faremo ulteriori video dove andremo a dimostrare che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, come asseriscono i falsi dottori della legge che predicano queste sciocchezze, queste barbarità insieme alla predestinazione, il legalismo e tante altre sciocchezze. Presentando seconda Tessalonicesi, capitolo 2, in maniera altamente distorta. Ma questa è un'altra storia. Quindi noi sappiamo che la guerra tra Iran e eh, israele è alle porte quando si concretizzerà questa guerra noi non lo sappiamo non, mh, il signore di certo non ce lo viene a dire né a noi né a nessuno ma la parola di dio è molto chiara ci sarà questa guerra poiché la parola di dio dice io rompo l'arco di elam che è la sua principale forza e si riferisce agli ultimi tempi noi sappiamo che la principale forza Dell'Iran in questo momento è il suo armamento e il suo, soprattutto il suo armamento eh, nucleare. Se insomma, quel, quello che potrebbe avere o quello che avrà in futuro. Quindi, questo ci fa capire molte cose. Che a un certo punto, tutto quell'armamento che ha gli si spezzerà addosso. Quindi qualcuno, qualcuno li andrà a bombardare. Questo lo capiamo dal fatto che il verso 36 dice farò venire contro gli elamiti dai 4 venti, tradotto ai nostri giorni, al nostro linguaggio, dai 4 venti, quindi un po' da tutte le parti e soprattutto dall'aria da a intendere qualora fosse questo che intende dirci la scrittura, nel senso che abbiamo il quadro generale molto chiaro, gli iraniani saranno distrutti. Esattamente come possiamo immaginare con dei bombardamenti, però qui stiamo speculando. E dalle quattro estremità del cielo, vedete? Quindi pare che appunto saranno bombardati e lì disperderò a tutti questi venti e non vi sarà nazione alcuna alla quale non pervengano degli scacciati di Elam. Ora qui noi non stiamo né dando addosso a Elam, ne dando addosso agli ebrei, semplicemente stiamo rapportando delle profezie. Dal canto nostro noi benediciamo tutte le nazioni, che Dio benedica gli iraniani e anche che Dio benedica gli ebrei, perché noi dobbiamo benedire tutti, sempre anche i nostri nemici. Vi stiamo semplicemente raccontando delle profezie. Quello che viene nel mondo non è quello che vi predicano i falsi apostoli del piffero, della prosperità, quello che avviene nel mondo è guerra, pestilenze, terremoti, fami, povertà, mancanza di lavoro. E la Chiesa si deve preparare. Ma noi abbiamo una grande speranza, che la Chiesa sarà tolta, sarà rapita, questa è una profezia. Sarà rapita, ma di questo ne parleremo altrove. Già abbiamo fatto dei video, potete vederli. C'è una storia nella parola di Dio, e noi sappiamo che la parola di Dio, che, è, scusate, la storia si ripete, che si trova in Ester. Ester si sviluppa proprio in Persia. Quando appare la regina Ester, ok, lì, lì che cioè c'era Mardocheo, insomma il re Assuero tutto quanto, lì il tutto, il tutto si sviluppa appunto in Elam, in Persia e a un certo punto esce fuori un, un certo Amman o Hamad Haman, che guarda caso questo, questo progetto è stato denominato Amad mentre invece in Esther appare Amman insomma c'è tutta la storia che questo inizia a perseguitare Mardocheo e poi fa emettere dal re un decreto dove appunto vuole ehm, sterminare tutti quanti gli ebrei insomma noi sappiamo che l'arcinemico eh, degli ebrei è proprio l'Iran, che non si dice, perché c'è molto antisemitismo, ma l'Iran costantemente minaccia Israele e tutti gli ebrei di sterminio. Noi sappiamo, non è per parlare male, ma proprio il Corano dice di uccidere l'ebreo e il cristiano. E, e questo ce l'hanno proprio per, per, per religione quindi proprio per, cioè non è, non è che dicono uccidi questo perché fa del male, nella parola di Dio quando troviamo uccidi questi, ti dice uccidi questi perché a sua volta facevano sacrifici umani, sacrificavano bambini, neonati, allora il Signore aspetta, aspetta, aspetta, e poi dice entra e sterminali tutti, ma mentre invece loro dicono no, no, no, chi è? Semplicemente st sterminano solo perché fa parte di questa etnia, e bisogna chiamare le cose per nome. Sì, lo sappiamo, ce l'avete detto a, a qualcuno della, della mia famiglia, non voglio fare i nomi, gli avete detto in faccia, vi taglieremo a tutti la capoccia. Sì, lo sappiamo che ci taglierete la capoccia, non, non ci mette paura questo. Voi non avete mai visto morire un cristiano vero. Il cristiano, cari, eh, cari musulmani, quando muore è contento, non che va a cercare la morte, però se gli capita è contento perché se ne va col Signore. E se il Signore lo permette che tu mi tagli la capoccia a me, gloria a Dio, io sono contento perché me ne vado col Signore. Noi facciamo di tutto per preservare la nostra vita. Noi non cerchiamo la morte, ma se capita e il Signore lo permette, ma ammazzateci, che Dio vi benedica, noi vi benediciamo. Questo è il vero cristianesimo, poi quello che fanno i cattolici, quello non è cristianesimo, è un'altra roba. Voi confondete. Quindi parliamo così con voi. Vi stiamo raccontando le cose. Voi dite questo nella vostra religione: ammazza il cristiano, punto. Pure sei una brava persona, ammazza l'ebreo, pure sei una brava persona. Questo è l'Islam. Chiamiamolo per nome. Quindi. La Bibbia non dice questo, poi quello che, fanno, quello che hanno fatto i cattolici è altra roba. Noi non siamo cattolici, non siamo protestanti. Nasciamo prima del 1500, siamo evangelici e vi possiamo anche insegnare la Bibbia. Quando volete confrontarvi con noi possiamo tranquillamente confrontarci. Quindi una guerra ci sarà, qui non siamo di parte. Ripeto, Dio voglia benedire l'Iran come tutte le nazioni. Qui non ce l'abbiamo né, né con gli iraniani né con nessuno, né con gli ebrei né con nessuno, semplicemente vi stiamo raccontando delle profezie. Le profezie sono queste, ci sarà una guerra, ripetiamo, quando non lo sappiamo, ma da qui a dieci anni il piano profetico della fine dei tempi si andrà a chiudere, si andrà a concretizzare. Però l'Iran, così come Aman ha cercato di distruggere gli ebrei, e ha fatto una forca alta 50 cubiti, e invece poi nella forca ci è andato lui. Sono 2000 anni che cercate di uccidere, voi più di 2000 anni, che cercate di uccidere gli ebrei e non ci siete riusciti, non ci riuscirete mai, perché il Dio degli ebrei è il, creato è il creatore del cielo e della terra. Lui li castigherà, ma che sia lui a farlo, non noi o voi. Nessuno deve toccarli. E guai a chi lo fa. Lui li castigherà perché hanno eh, rigettato Cristo. Infatti, se voi ebrei vi volete salvare e dovete accettare Cristo, sarete salvati e sarete rapiti. Compresi tutti i rabbini che credete in Cristo e tacete. Voi non sarete rapiti perché state tenendo in segreto la sfede, e questo non, non, può, non può avvenire, se c'è qualche ebreo, qualche rabbino, che sta guardando questo video. Noi con questo vi diciamo quanto appunto, appena asserito e dimostrato. Mo, come stanno, stanno le cose, non ci vogliamo mettere in politica, ma una cosa vi dico, la guerra tra Iran, e Israele è sempre più vicina, quando ci sarà non lo so, ma da qui a dieci anni, il piano profetico, si andrà a concretizzare. Questo è stato il video, cari amici. Spero sia stato di incoraggiamento per i credenti e di riflessione per i non credenti. Investigate la Bibbia e le profezie. Non andate dietro Nostradamo suforogi massoni, eh, New Age l'ateismo non esiste e tutte ste buffonate cercate il signore mentre lo si può trovare il signore ancora sta parlando attraverso molti servi proprio perché vuole salvare quello che si concretizzerà sulla terra la grande tribolazione mai ce n'è stata una e mai ce ne sarà un'altra neppur simile per quanto sarà terribile questo è stato il video Grazie per averci seguito fin qui. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se Dio vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.